Okay. Sì, abbiamo iniziato la registrazione Quindi, ci è la prima eh, parola La successiva parola è gu Questo gu è un carattere cinese che è composto da due parti A sinistra c'è un segno che vuol dire lavorare a destra c'è cioè un segno che vuol dire forza. E messo diciamo insieme il significato di questo carattere è mm, lavorare ma non semplicemente lavorare, è un mm, diciamo un lavoro costante, un, un lavoro che serve a sviluppare una capacità spesso anche manuale. Diciamo che quello che ci può essere più, più vicino eh, come lingua italiana è la maestria la maestria del ci cioè mh, esercitarsi con costanza e con impegno lavorare in modo tale da sviluppare una maestria del ci e in realtà il termine ci cioè Ciò a cui fa riferimento il Qigong è qualcosa di molto antico, però il termine Qigong vero e proprio eh, è un termine abbastanza moderno, che è nato quando eh, tutte queste antiche pratiche sono state un po' eh, riprese, riviste, e si è cominciato a fare anche degli esperimenti scientifici, che, facevano, eh, che dimostravano eh, l'esistenza di questo C a livello di onde elettromagnetiche e a livello di, eh, diciamo, di eh, corpuscoli. Quindi <coughs> eh, si è visto che eh, quello che i maestri di Qigong potevano eh, sviluppare era una eh, trasmissione, diciamo, di un'energia che era misurabile. Questo chiaramente gli antichi non potevano farlo. Anticamente eh, ci sono degli altri nomi con i quali eh, si chiamava il Qigong, erano il Dao Yin, Dao Yin che significa eh, guidare e condurre, e il Tunà che significa assorbire e inalare. Quindi Daoyin Incanalare e condurre, e tu na inalare ed esalare sono diciamo un po eh, due caratteristiche importanti del Cigum: eh, che sono innanzitutto il respiro e quindi la regolazione del respiro, il rilassamento del corpo, la quiete mentale e l'attivazione della circolazione di sangue nei, nei meridiani. Il ci in quanto tale può avere diciamo, qualcosa che non funziona nell'organismo. Eh, se si rompe un equilibrio di Yin e Yang, eh, ci possono essere eh, degli squilibri anche eh, nel C. Il C può essere, per esempio, insufficiente, può, possiamo avere una, uno stato di deficit, di debolezza, per cui il C non è così forte, oppure possiamo avere una, una stasi, cioè mh, questo C che non circola bene, si, mh, si addensa si ferma si blocca e da questo blocco nasce il dolore questa che vedete qui è una raffigurazione antica del sistema dei meridiani per il cv è molto importante mantenere sempre fluido il eh, percorso e il passaggio dei meridiani perché attraverso il, la circolazione del ci e del sangue, è così che l'organismo si depura, espelle le tossine, si, eh, si attiva e, mh, e riesce a svolgere in maniera eh, sana tutte le sue funzioni. Quindi il Qigong ha sempre posto una grande attenzione alla circolazione di CIE e di sangue nei meridiani perché dove c'è la stasi, secondo la medicina cinese, c'è il dolore e quando c'è passaggio il dolore passa. Quindi gli esercizi di Qigong sono volti sostanzialmente a riequilibrare Yin Yang e a eh, far eh, attivare bene la circolazione di C e di sangue nei meridiani con queste tre caratteristiche, che sono le tre condizioni chiave del CV, Rilassamento, cioè far sì che tutto il corpo, per quanto possibile, sia rilassato. Quiete mentale, cioè mantenere uno stato di eh, mancanza di preoccupazioni, mancanza di pensieri e respiro, cioè adottare un tipo di respirazione addominale che noi eh, piano piano andremo, andremo a vedere nei nostri esercizi. Ecco, e queste sono tutte nozioni, diciamo, che poi vanno vanno viste in pratica. Quindi per questo io ho pensato di provare a cominciare subito una parte pratica dove eh, soprattutto eh, andremo a vedere quali sono quegli esercizi preliminari che mh, aiutano la circolazione del C. Adesso con Sara eh, vedremo gli esercizi per eh, il movimento delle articolazioni che è un set eh, di esercizi eh, che ci ha insegnato il maestro Rihon Way che riguardano eh, la, diciamo, il movimento di tutte le articolazioni. E se ci riflettiamo un attimo, eh, noi sappiamo che i nostri meridiani eh, hanno, hanno, hanno dei percorsi, sappiamo che tutti i meridiani in partono dall'addome, dal torace, si diffondono verso, eh, verso la mano, lungo il lato interno. Del, eh, del braccio raggiungono la mano dove si scambiano energeticamente con i meridiani yang del braccio che salgono fino alla testa dalla testa i meridiani yang scendono giù verso i piedi scendono verso i piedi fino in fondo dove incontrano i meridiani yin con i quali si scambiano i meridiani yin partono dalla punta dei piedi e arrivano nel torace e addome, dove incontrano i meridiani Yang. Se ci pensate bene, le nostre articolazioni, tutte le articolazioni sono come se fossero delle curve nella strada che il meridiano percorre e non solo, ma in ognuna di queste articolazioni eh, scorrono più meridiani, cioè se noi Pensiamo, non lo so, per esempio al ginocchio, nel ginocchio passano tutti i tre meridiani Yang del piede e tutti i tre meridiani Yin del piede. Quindi le articolazioni sono dei luoghi cruciali. In più questo esercizio, come vedremo, è un esercizio che, eh, eh, che si basa sulla circolarità dei movimenti. Quindi è un esercizio per le articolazioni basato sulla circolarità dei movimenti ed è un esercizio che è assolutamente consigliabile svolgere eh, possibilmente tutti i giorni, e anche come preparazione del CGU, ma anche come stacco quando si lavora al computer, quando si sta molto fermi, eccetera, eccetera. Ogni tanto si può fare questo questo set di movimenti e quindi anch'io ne approfitto, come vedete mi sono preparata il mio tatami e, e adesso eh, facciamo, cominciamo questo, questo esercizio. Forse Sara ci vuole dire qualcosina in più prima di iniziare. Ciao ciao Sara! Ciao. Eh, sì, ecco, più che dire qualcosa in più, poi chiaramente facendo gli esercizi ci riallacceremo anche a questa introduzione abbastanza importante che ha fatto Laura. Eh, farei anche un momento di, di raccoglimento prima di, di iniziare. Eh, ecco appunto il Qigong, abbiamo detto, è la pratica costante del Qi, che è l'energia praticamente che ci rende vivi. E chiaramente nella medicina cinese è molto importante la connessione che c'è tra tutte le parti dell'organismo, del corpo umano. Eh, corpo umano che a sua volta appunto fa parte di un organismo ancora più grande quindi chiaramente l'aspetto interno e esterno anche è molto importante poi nel binomio di quello che è Yin e di quello che è Yang che sono poi comunque delle informazioni di base che state studiando. Quindi l'aspetto anche emotivo, emozionale o comunque di ciò che fa parte della sfera della mente è un elemento imprescindibile nel Qigong e nella pratica appunto del Qi, della tonificazione appunto di tutto ciò che ci rende vitali. Infatti vedremo poi in questa importantissima teoria di questi cinque elementi o anche detti movimenti se non logge eh, come eh, l'interazione fra eh, gli organi le varie parti del corpo e le varie emozioni sono strettamente correlate tra di esse se non con tutto l'andamento che è ehm, il ciclo vitale quindi la stagionalità eh, i cibi che si trovano in questa determinata stagione durante l'anno che appunto ci portano poi a preservare lo stato di benessere di tutto l'organismo. Quindi questa teoria è ciò che eh, per i cinesi era una traccia, una guida per poter diciamo, eh, usufruire di uno stato di benessere in tutti i campi della vita, quindi strettamente della salute, se non anche poi dei commerci, di tutto ciò che diciamo, può favorirci eh, ad essere eh, ricchi. Eh, rigogliosi, produttivi rispetto poi anche agli eventi che ci circondano e, quindi ecco gli stati emotivi come ha detto Laura la mente, lo stato della mente è molto importante perché ci permette di eh, rendere efficace poi la pratica del Qigong rispetto al mantenimento della nostra salute eh, appunto vedremo poi come ogni emozione corrisponde a ogni stagione a ogni, a ogni organo e così via e, come un'introduzione generale, eh, quindi io partirei anche con qualche minuto in cui semplicemente ci rilassiamo, eh, quindi ci mettiamo comodi sulla nostra sedia o su, sul nostro divano in questo caso, o comunque dove pensate che possa farvi più comodo per trovare appunto un paio di minuti in cui semplicemente possiamo eh, chiudere gli occhi se ci fa comodo, se ci va e a trovare appunto un momento di, sono le, quasi le 5, quindi un momento di, rico, di raccoglimento a metà giornata. E sicuramente anche se non, non possiamo uscire, abbiamo molte cose da fare anche a casa. Quindi semplicemente, diciamo sento il mio respiro, quindi insomma sendo, sono rilassato, ma non smetto di respirare. Questa sicuramente per la pratica del Qigong è una cosa molto importante, ovvero quella di eh, porre attenzione in un certo senso alla respirazione. Con la pratica verrà sempre più automatico semplicemente respirare, no? Ma a volte ci rendiamo conto che stiamo in apnea, che abbiamo delle tensioni, invece ecco, diciamo, teniamo... Eh, attenzione ma in maniera rilassata questo è anche un principio del, del Qigong inspiro dal naso ed espiro dalla bocca in una maniera proprio rilassata rendiamo questo momento il naturale più possibile quindi senza regole senza nessuna direzione No. Eh. E poi non vengono le tente per... Ah. Eh. Eh. Eh. Piano piano pongo un po' di attenzione, nel senso che il respiro che inspiro dal naso lo rendo il più intenso possibile. E alla stessa maniera l'espirazione è anche abbastanza intensa. Quando inspiro, immagino come se ci fosse un tubo che arriva direttamente allo stomaco. Questo che vuol dire che quando io inspiro dal naso, lo stomaco leggermente anche si gonfia, proprio per una conseguenza quasi meccanica. E quando espiro, è come se una leggera pressione esercitasse l'addome per far uscire l'aria dalla bocca. Come abbiamo detto, senza eccessivi sforzi, ma diciamo faccio attenzione affinché questo meccanismo avvenga. Quindi, inspiro dal naso, la pancia si gonfia, espiro dalla bocca. Grazie a una leggera pressione proprio dell'addome. Mm. Questo è diciamo, il tipo di respirazione che adotteremo quando faremo gli esercizi nei sei suoni del qi -ping. Il C, quindi l'aria che noi espiriamo, quindi l'ossigeno, chiaramente la vita, mm. viene immagazzinata direttamente nella parte della bassa dell'addome perché stredita sotto l'ombelico c'è cioè questa zona molto importante per il Qigong che è il Dantien il Dantien è proprio come se fosse questo serbatoio di energia quindi il Qi immagazzina direttamente nel Dantien e poi come diceva Laura attraverso il sistema del reticolato dei meridiani viene ehm, sparso per tutte le zone del corpo come se fosse un bracere che da lì sprigiona il calore quindi anche con questo tipo di respirazione già stiamo immagazzinando il ci già stiamo fortificando il nostro ci già attiviamo il dantien questo bracere di energia e l'espirazione diciamo è il doppio dell'ispirazione se io inspiro in tre tempi ispiro in sei Ovviamente questa a grandi linee, ecco all'inizio ogni esercizio è più difficile perché lo stiamo imparando, piano piano con la pratica diventerà un'azione quotidiana, quasi quotidiana come se fosse ecco, una maestria, come diceva giustamente Laura, che siamo pronti a esercitare in qualsiasi momento noi vogliamo. Mi rilasso ancora un minutino, come a voler rilassarsi e lasciare andare le tensioni con questa nuova respirazione che abbiamo imparato. eseguo gli ultimi respiri e piano piano apro gli occhi se mai li tenevamo chiusi senza fretta come diciamo ecco, a ritornare un po' nel momento presente Abbiamo avuto questi 5 minuti, ecco un po' diciamo un po' per staccare la spina, un po' per tornare a questa situazione, per arrivare, ecco più che altro in questa situazione di incontro in cui ci prepariamo a praticare insieme. Come diceva Laura, adesso siamo pronti per eseguire questo scioglimento delle giunture. Mi sentite? Eh. io continuo a vedere fissa l'immagine di Antonella, quindi non vedo Sara. No, io so... Volevo dire che adesso sento, vi vedo e sì, vi sentiamo. Sì, se ne abbiamo, ce ne siamo accorti, ciao Antonella, mm. ci sentiamo. Però adesso. <ride> Quello sì, non io sinto, la io vedo ed nel ed quadratino piccolo, ed quindi ed non vedo. Non so gli altri devo fare qualcosa? Giulia, credo sì che sia tu che devi fare doppio click su Sara, tipo eh, l'ho fatto, eh, ma non succede continuo a vedere Antonella, non so perché forse devo fare qualcosa io per essere visibile? allora eh... allora Arlando aiutaci tu perché voi la vedete ah, Sara, parla allora io vedo, vedo you, che sì. quando faccio speaker view sopra in alto mi appare Galaxy A20. Eh, anch'io, io, io e vedo solo io, Antonella. Solo io, al il mio cellulare. È come, se, è come se Sara non fosse lo speaker in questo momento. Esatto, immagini. quindi si vede solo l'immagine di Antonella, quindi Sara si vede un ah! attimo piccolo. No, io, io Sara la vedo benissimo. A meno no, no? Che, che ci sia una link che è stato inviato a, a, a, alla signora del Galaxy. Scusa, no? Antonella. non mi ricordo come li chiami è stato mandato lo stesso link che è stato inviato a Sara forse. potrebbe andare, lo so. no, no, no. allora no. guarda Orlando qui eh, in, in, sì. in questo programma c'è un host che sarebbe il padrone eh. di casa sì. che sono io non so se voi adesso mi vedete per no, esempio. io vedo con, continuamente vedo Antonella e poi ci sono sei partecipanti io riesco a vedervi tutti con una visualizzazione a griglia sì, ah, mi sì, riuscite problema. a vedermi tutti. Sì, sì, scusa. Laura, c'è, entra full screen, c'è gallery view. For, questa, forse ho capito che è successo. Specie di quadratino sì, in alto a destra. Deve autorizzare, autorizzare allo speaker del momento eh, eh, eh, la, diciamo, le, L'attenzione quindi, Spotlight che video, forse ecco, adesso funziona. Spotlight video perfetto, benissimo. Grande grazie, anch'io sto imparando. eh, piano. E io sto imparando. Dai, Andiamo dai. avanti. Grazie, grazie. consulenza oggi è gratuita. Grazie, voi. Orlando. Ecco, appunto, come diceva Laura, le giunture sono molto importanti, beh, a parte poi ci sono delle giunture molto... Scusate, so caduta. <ride> okay. ci, sono, ci, sono... ci sono delle giunture, appunto, magari come quelle dei, delle, dei piedi, delle caviglie, che sono ecco, poi particolarmente importanti perché ehm, sostengono il nostro, il nostro corpo, le nostre azioni quotidiane... E, diciamo anche nel regno animale no? sono molto importanti perché poi permettono eh, di essere scattanti nella caccia o comunque hanno delle radici molto profonde anche nella storia e, e come dicevamo prima sono anche poi eh, i passaggi per cui l'energia passa in tutto il corpo attraverso i meridiani raggiungendo eh, dal centro poi tutte le estremità Quindi, proprio importanti per favorire questa connessione dell'energia fluida per tutto il corpo. Quindi appunto partiamo quindi da l'unione dei piedi. sono degli esercizi che eh, servono proprio a questo scopo quindi diciamo non sono degli esercizi mh, di nessuna teoria o tecnica del Qigong ma sono propedeutici a qualsiasi tecnica perché preparano il corpo quindi siamo comunque rilassati eh, lasciamo il peso su una gamba di modo da, da lasciare libera l'altra e iniziamo a sciogliere la caviglia eseguendo proprio questi movimenti rotatori. Li vedete bene? Sì. Quindi proprio facciamo in modo che ci sia questo cerchio e poi cambiamo direzione. E fatto un piede passiamo all'altro, quindi peso sulla destra. Lasciamo libera la sinistra e piano piano eseguiamo questo movimento a cerchi. Quando ho fatto una direzione facciamo l'altra. Ora per una questione di comodità faremo diciamo 5 volte, 5 giri in una direzione l'una all'altra quando siamo da soli possiamo fare quanto ci pare. Faccio le camiglie, andiamo diciamo nella parte superiore e troviamo la giuntura delle ginocchia. Quindi mi le ginocchia, appoggio con le mani sopra in modo un po' da tenerle insieme e faccio questo movimento circolare come se le ginocchia volessero disegnare un cerchio per terra anche qua, faccio una direzione cambio e vado dall'altra parte fatte le ginocchia vado su alle anche se è possibile trovo un punto di appoggio e Faccio proprio questo movimento dell'anca. Quindi vado col piede, con la gamba tutta dietro, anche qua come a disegnare un cerchio. Dietro in avanti. E anche qua cambio il giro e quindi tutto avanti e tutto dietro per quanto mi è possibile. Sentite dei rumori, è normale proprio perché non siamo poi abituati nella vita quotidiana a sciogliere queste giunture molto importanti, quindi se sentiamo degli scrittori e dei rumori è perché ci stiamo abituando a farlo. Allora qua un lato faccio l'altro, quindi mi appoggio dall'altra parte e anche qua vado a eseguire questi cerchi. Mobilitiamo proprio l'anca. È una zona che purtroppo non viene usata spesso, non in chiusura, no? per difenderci. Invece qua proviamo ad aprire, a sciogliere il più possibile. Quindi sono fatto verso dietro, vado verso avanti. La posizione frontale quindi abbiamo fatto le anche, saliamo un po' più su e facciamo il busto. Facendo questo scioglimento del busto, approfitto nel senso che traccio una linea immaginaria dall'ombelico verso dietro e dove trovo queste fossettine, lì diciamo punto i pollici. Quindi, questa sarà la presa del busto durante questo esercizio, perché questi, queste due fossette corrispondono a due punti molto importanti per quel che riguarda l'organo dei reni. Quindi quando io inizierò la torsione del busto, in questa maniera, automaticamente mi andrò anche a massaggiare questi due punti dei reni. Quindi questo scioglimento è scioglimento del busto, massaggio dei reni. Qua piano, che sono anche dei movimenti che se fatti troppo veloci potrebbero dar fastidio. Quindi ognuno col suo ritmo. E anche qui, diciamo, provo con la respirazione. Quando inspiro vado verso su e quando espiro vado verso giù. E cambio giro. Torno al centro, quando ho finito, passo alle spalle, quindi busto spalle, vado in avanti, come se reggessi una palla. Quindi le braccia sono leggermente curve e anche le mani, diciamo, è come se avessi la distanza della mia testa in mezzo alle mani. I palmi si guardano, i pollici verso l'alto, e vado a eseguire questo movimento delle scavole, senza modificare questa forma delle braccia il più possibile, l'importante del movimento è che parte dalle scavole e andiamo in avanti. Okay. Va bene. Cercate di mantenere sempre questa stessa distanza delle mani, come se tengo una palla, i pollici verso l'alto. Esatto, meglio. E poi dalla parte opposta, quindi verso indietro. Anche qua, se ce la faccio, accompagno il respiro. Quando inspiro, sollevo. Quando espiro, abbasso. Certo, adesso insomma siamo all'inizio, quindi sono sicura che richiede molta attenzione. Comunque, il principio è quello. Quando sollevo, inspiro. Quando abbasso, espiro. Quando prenderemo più dimestichezza sarà più facile. Ok, quindi ho fatto le scatole. Le mani, ehm, i polsi, quindi le mani sono davanti a me, vado in esterno. E dopo un po' cambio il giro, quindi in interno. Dopo i polsi vado, mi concentro più dettagliatamente sulle dita e faccio come queste schiccherette. Quindi col pollice le passo proprio dito per dito. E' più veloce, sempre più veloce. Posso fare tutte e due le mani contemporaneamente, certo veloce veloce veloce veloce veloce veloce veloce veloce più veloce, possibile, più veloce possibile e poi sciolgo e taglio 5 volte 1 2 3 4 5 vado più su quindi abbiamo chiaramente il collo e qua il gomito e abbiamo sì anche il gomito questa faccio vedere un po' più articolata, braccia gomito, con il gomito è come se io andassi, stendo e poi è come se volessi afferrare qualcosa. Quindi proprio stendo, ma ehm, proprio con una protezione verso avanti, solo delle braccia, faccio come se afferrassi qualcosa. Tiro questa cosa verso dietro, quindi i gomiti vanno proprio al di là della schiena e rilascio. Quando rilascio chiaramente anche le gambe hanno un po' questo rilasciarsi. Quindi ve lo faccio vedere un'altra volta. Vado su, afferro, dietro e rilascio. La respirazione in questo caso... Inspiro quando vado avanti, afferro, nel tirare indietro c'è un momento come di apnea, quindi in questo movimento non c'è respirazione, non c'è espirazione ancora e quando rilascio finalmente espiro. Lo facciamo insieme tre volte. Apnea, Inspiro, conferma. Corso l'abbiamo fatto, dita l'abbiamo fatte, arriviamo al collo. Sono tolta gli occhiali perché insomma avrei dovuto farlo già prima. Tutti gli oggetti che possono comunque intralciarci o darci fastidio, orecchini, queste cose, è sempre meglio eh, non indossarli per evitare che qualcosa possa succedere in e Anche qua. Stiro, vado verso l'alto. Vado verso il basso. Fammi il giro. Abbasso, espiro, inspiro. giù. Ok. Ecco, centro. E adesso c'è quest'ultima parte che è molto importante proprio perché ehm, secondo il principio eh, del dentro fuori anche i massaggi esterni di alcune parti del corpo possono molto favorire il funzionamento di alcuni organi interni. Quindi diciamo, la mappa dei meridiani ci porta ad avere dei punti in tutte le parti del corpo, nonché nel viso. Nonché per esempio l'orecchio è molto importante perché si dice che là risiede la mappa di tutti gli organi interni, come se fosse una mappa generale, così come poi eh, la riflessologia plantare ci insegna. E eh, anche il viso è una mappa poi di tutti gli organi che costituiscono il nostro corpo e quindi non è mh, da sottovalutare anche quest'ultima parte in cui vengono massaggiate le varie parti del viso, del cuoio capelluto. Quindi, Strofiniamo le mani, finché non le sentiamo belle calde e ce le strofiniamo anche, per esempio, in mezzo alle dita, come se stessimo preparando a metterci del sapone. E quando sentiamo che le mani sono diventate calde calde, ce le passiamo su per il viso. Proprio come se volessimo lavarci tutte le parti, quindi non trascuriamo le pieghette del naso, intorno alla bocca, il mento, sopracciglia. E poi passiamo alle orecchie e anche qua infatti strofiniamo bene bene, dietro, dentro, fuori. Oh, e poi il cuoio capelluto, lo massaggio, bene bene. E poi lo picchietto. Picchietto, picchietto, picchietto. Ah, dietro dietro la nuca, cioè, scusate, non la nuca, ma qua vicino all'orecchio abbiamo come due fossette, no? E qua ci diamo come delle schicchere, delle schiccherette. Stimoliamo anche questo punto per la medicina cinese è molto importante perché è sempre a livello del, dell'energia vitale, del ci e poi massaggio la nuca dieci volte da una parte la nuca è molto importante perché chiaramente lì passa tutto il fascio di nervi quindi le informazioni che dal cervello ci permettono di gestire tutto il resto del corpo, è una porta. Quindi la teniamo calda. E poi come ci siamo picchettati il cuoio capelluto, così ci picchettiamo anche tutto il resto del corpo. Quindi prendo una la mano, la lascio qua il polso morbido, libero, di modo da poter eseguire questi picchettamenti o con tutta la mano come a schiaffo oppure a pugnetto anche qua sia internamente che esternamente il braccio dietro vale, e diciamo che questo colpo non deve essere chiaramente né troppo forte da farci proprio male, neanche troppo lieve perché, diciamo, questo colpo ha un'intenzione. È proprio questa di favorire la circolazione. Vuoi del sangue, vuoi del cibo. Anche dietro. Stessa cosa faccio con le gambe. E anche qua, sia interno che esterno. Stessa cosa dall'altra parte. Scendo. Salgo. Tonifico questa zona che è molto importante per i polmoni, visto anche il periodo che stiamo passando, quindi per trovarla io mi, fermo, mi metto in piedi, le, mani sono, le braccia sono lungo il corpo, dal gomito piego e dove si ferma il mio dito medio trovo un po' questa fossetta, ognuno ha la sua come una fossettina, ecco. comunque questa zona per cuoto, anche qua non troppo forte, non troppo piano e stimolo i polmoni, stessa cosa dall'altra parte. Niente, per concludere mi percuoto diciamo tre volte questa zona che già abbiamo nominato il nostro così A conclusione, un po' con vigore, un po' proprio con la soddisfazione di aver finito questa prima parte di riscaldamento. E quindi anche qua mi concedo poi un 20 secondi di relax, un relax che comunque ci permette di fare anche un piccolo check del nostro corpo, un po' consapevolmente, un po' così a lasciare andare. Vedo se anche il contatto col respiro è un po' più eh, profondo, un po' più consapevole. Piano piano torno alla nostra lezione telematica. Riusciamo a fare una domanda. Domanda. Si può fare una domanda? Certo. Si può fare una domanda? Dimmi, dimmi. Allora, scusa, no, volevo sapere, eh, questa è una routine così, eh, ma questa ha un nome, eh, diciamo, ha un nome oppure eh, la dobbiamo considerare così generica? Beh, questa, oddio, un nome guarda noi diciamo che lo chiamiamo ecco lo scioglimento delle giunture perché ah. poi fondamentalmente comunque è questo scioglimento mm -hmm. poi la, forse Orlando fa riferimento anche agli esercizi diciamo tutti quelli che noi facciamo per la testa tutti gli automassaggi ah, in ah, effetti sì. eh c'è un nome, che sono gli esercizi per eh, aprire gli orifizi e risvegliare la mente. Ah, questo? Eh, diciamo una variante di questi esercizi che eh, furono elaborati per primo proprio dal medico Quatuò. Ah, questo è il famoso? Eh, questi, sì, questi esercizi di automassaggio oh, certo. eh, che... Eh, ci sono tante varianti, eh, noi quelli che vi ha fatto vedere Sara sono quelli che ci ha insegnato il maestro Liron Way e sostanzialmente sono tutti esercizi che una volta terminati eh, dovrebbero schiarire la mente e aprire gli orifizi, che significa che ci si vede meglio, ci si sente meglio, questo. Grazie. Ah, sì. uh -huh. E aprire e bene Grazie mm. Andiamo un po' avanti con la teoria o? Sì, sì. Andiamo un po' avanti con la teoria. <ride> allora, prima di fare, di passare all'esecuzione, all poi, vabbè, considerate sempre questa qui. Insomma, è la, prima, è, la prima, è la prima lezione, poi anche la prima lezione online, quindi non è che possiamo dare tantissimi contenuti. Eh, però eh, diciamo che tutto il corso è eh, sostanzialmente mh, centrato sui sei suoni. Adesso io vi faccio vedere un documento. Un attimo che lo, lo condivido con voi. Lo vedete? Sì, Allora, questa è, diciamo, una, una, una filastrocca, possiamo dire, eh, nel senso che, insomma, è una vera e propria canzone che eh, a noi è stata trasmessa dal maestro di Way che, eh, che mi ha detto che a lui, insomma, praticamente eh, da, da piccolino eh, sua mamma eh, cantava, questa, recitava, diciamo, questa, questa canzone eh, che mh, si può dire mh, che possa essere paragonata un pochino eh, a un mantra. Mm -hmm. Ecco, anticamente eh, la tecnica dei sei suoni era, era proprio... Uh, era proprio uh, praticata uh, in questo modo uh, e mh, fino ai tempi più recenti nei, uh, nei centri del, del taoismo uh, si continuava a recitare questo, uh, questo mantra e con un, il maestro, diciamo, quello che uh, guidava la pratica recitava mentre gli allievi vedremo poi studiando studiando i sei suoni che eh, i suoni mh, non non tutti gli allievi facevano risuonare i suoni cioè solo il maestro faceva risuonare faceva sentire eh, i suoni e gli altri allievi dovevano sforzarsi di e metterli diciamo così mentalmente o comunque non in maniera sonora perché una delle chiavi per realizzare questo esercizio è quella del rilassamento completo di tutto il corpo quindi il rilassamento completo di tutto il corpo si intende anche della bocca per esempio e dell'apparato fonatorio, per cui tu per far uscire un suono devi comunque attivare una muscolatura. Invece in questo caso eh, il suono dovrebbe avere una risonanza interna e queste risonanze interne che sono diverse per ciascun suono sono quelle che eh, agiscono per la pulizia degli organi interni. Quindi eh, riassumendo diciamo in maniera eh, molto essenziale che cos'è la tecnica dei sei suoni, ognuno di questi sei suoni è, è legato a una coppia di organo viscere. E, in medicina cinese eh, ci sono cinque organi e sei visceri, ed ognuno di questi è legato con un stagione con una stagione ora sicuramente questi argomenti sono ben conosciuti da chi sta studiando Qigong con noi però per esempio antonella tu eh, ne hai mai sentito parlare no quindi ecco eh, dunque intanto Uh, è, è un argomento abbastanza mh, complesso, però non preoccuparti perché noi durante tutto il corso continueremo a, uh, a, uh, a parlarne. Adesso in particolare possiamo vedere una, una visione d'insieme che vi faccio vedere. Un attimo. Eh, in, in questo momento cosa vedete? Scusatemi. Sara. Ah, ancora Sara, ok. Un attimo. Eh. Oh, okay. Mm -hmm. Ecco. Questa è una, una rappresentazione eh, del ciclo dei cinque movimenti della medicina cinese eh, con, una, mm, con quelli che sono uh, gli organi e, e i visceri collegati secondo la teoria della medicina cinese. Questo è un argomento abbastanza articolato, importante, che comunque noi piano piano durante il corso eh, spiegheremo e eh, affrontarlo tutto insieme chiaramente sarebbe un pochino troppo, troppo difficile però è importante già dire che mh, ognuno di queste coppie di organo e viscere è legato a un elemento ed è legato ad una particolare stagione Se cominciamo con eh, il fegato il fegato e colecisti sono due organi che lavorano in coppia sono collegati con l'elemento legno e, e sono collocati in, in una stagione primaverile. Mm, dal, dal legno si sviluppa il fuoco. Si sviluppa fuoco che corrisponde all'estate e che è legato agli eh, organi cuore e intestino tenue. Cuore, intestino tenue, elemento fuoco, l'elemento fuoco dà vita alla terra. La terra corrisponde alla milza e allo stomaco ed è collocata in una stagione che si chiama tarda estate ed è la stagione del raccolto, da cui si passa al metallo collegato con polmoni e intestino grasso che rappresenta l'autunno come stagione e il raccolto come, come, e la conservazione come tendenza. Finché si arriva a sviluppare l'elemento acqua che nasce dal metallo con reni e vescica urinaria, siamo nell'inverno e siamo nell'ottica della conservazione. Ora tutto questo è collegato con i sei suoni e adesso attraverso questa filastrocca cominciamo un attimo a vedere perché è collegato e come è collegato. Allora, innanzitutto per ognuno di questi organi c'è un suono. In primavera il suono, piano piano poi li, eh, li impareremo meglio, è un, eleme... è un suono che è collegato, vedete, con la vista, perché secondo eh, la medicina cinese il fegato è eh, un organo che comanda l'occhio, è collegato all'elemento all legno ed è un suono che si, che si formula principalmente in primavera. E passiamo al solstizio d'estate, dove eh, arriva il suono del cuore. Il suono del cuore fa, mh, siccome il cuore è, è un organo fuoco, però è anche un organo che è soggetto all'eccesso dell'elemento fuoco. Quindi eh, l'organo diciamo fuoco è sicuramente un elemento fisiologico positivo, deve esistere il fuoco nell'organismo. Però il cuore è anche soggetto ad avere delle, eh, degli eccessi di fuoco, ad infiammarsi e questo succede soprattutto d'estate infatti d'estate molto spesso abbiamo un, un aumento delle patologie psichiatriche perché dico questo perché eh, secondo la medicina cinese il cuore ospita lo shen che cos'è lo shen lo shen è il, la psiche la mente quindi mh, quando eh, il cuore si infiamma è come se la mente andasse un po' fuori controllo. Voi vedete molto spesso chi soffre di, eh, appunto di patologie psichiatriche, per esempio, non so se avete notato, ma d'estate, quando fa molto caldo, è più facile che anche, eh, insomma, non lo so, per la strada, per dire si sì, incontrano delle persone che parlano da sole, che del delirano, no? E, e questo succede principalmente d'estate quindi sia da queste forme psichiatriche più o meno gravi sia per quella che può essere eh, un, un fattore di ansia eh, o di agitazione che anche una persona normalissima può, eh, può provare questo suono è un suono che eh, riesce appunto a calmare il cuore a calmare la mente e quindi a tenere lo shen sgombro e lo shen quindi eh, il nostro la nostra capacità eh, sia di raziocinio eh, sia proprio di mh, non so lo shen è ciò che mh, è ciò che guida la nostra azione consapevole come come esseri umani quindi è molto importante che lo shen possa eh, manifestarsi Uh, attraverso l'arte, attraverso l'arte, uh, no, attraverso, sì, diciamo, attraverso, attraverso uh, la comunicazione, in una maniera, uh, in una maniera sana. Ecco. Quindi è molto importante nel discorso dell'equilibrio emozionale dare giusto valore alla uh, cura dello shen, del cuore, e quindi al cuore. In autunno passiamo al suono che in questa lezione noi studieremo principalmente perché in omaggio diciamo così a quella che è la situazione attuale, cioè in omaggio per contrastare Po'ino quella che è la situazione eh, attuale della nuova patologia da nuovo coronavirus. Che come sapete è una patologia che attacca principalmente i polmoni e vedremo come eh, ristorare il polmone attraverso eh, questo suono, eh, che è un suono comunque collegato all'autunno. Si passa quindi al suono dei reni. IRENI reni eh, si dice che bisogna soffiare nel flauto, questa parola cioè vuol dire soffiare nel flauto, quindi è un suono eh, collegato con la lettera diciamo F eh, che eh, pacifica l'elemento acqua. il sanjiao è l'ultima nella ultima coppia eh, ah no, per, per c'è cioè prima il sanjiao e poi la milza ah sì giusto il sanjiao eh, dissolve il, il calore questo vale per tutte le stagioni mentre eh, la, anche la milza eh, è collegata alle quattro stagioni quindi come, come abbiamo visto a parte il Sanjiao che comunque per chi non lo sa diciamo è, è un organo de, che mh, è individuato dalla medicina cinese in realtà eh, la medicina cinese dice che questo organo ha un nome ma non una forma e, mm -hmm. significa che più che altro è un concetto e un insieme di funzioni Sanjao vuol dire triplice eh, riscaldatore e si riferisce alle tre zone del corpo superiore, mediana e inferiore che sono sopra il diaframma, la superiore, tra il diaframma e l'ombelico, quella centrale, sotto l'ombelico, quella inferiore, ognuna delle quali ha una sua, eh, una sua funzione eh, in particolare il jiao superiore c'è cioè il polmoni, quindi si occupa della respirazione, il jiao mediano della digestione e il jiao inferiore della espulsione delle, eh, degli elementi di rifiuto. Questi tre jiao, questo san jiao, san vuol dire tre, questi tre riscaldatori sono un sistema di collegamento nel quale circola il CI. È un, un canale di, di, di, di movimento di, eh, di scambio eh, dove si muove il C e dove vengono anche eh, diretti eh, e eh, direzionati diciamo così i liquidi e mh, ha un suo suono che è il suono xi che è associato a eh, ed è associato al pericardio come abbiamo visto in ognuna delle stagioni viene detto di esercitarsi principalmente su un suono e primavera legno benefica il fegato estate fuoco benefica il cuore autunno metallo benefica il polmone inverno reni pacifica l'acqua benefica l'acqua ma invece per quanto riguarda la milza eh, eh, non c'è una stagione particolare. Si dice semplicemente che bisogna eh, esercitare il suono di milza in tutte e quattro le stagioni. Mm -hmm. eh, scusa, mi sentite tutti? Sì. sì. Ah, ok. E quindi eh, il suono della milza deve essere fatto praticamente sempre. Poi viene detto che, mh, una, una frase molto importante, perché all'interno del corpo, appunto come dicevamo, ciascuno di questi suoni si connette con un organo e va ad effettuare una sorta di pulizia interna dell'organo. E, e poi c'è un'ultima un frase di questa filastrocca, che dice il vantaggio di questo esercizio è proteggere l'elisir dell'immortalità adesso l'elisir dell'immortalità eh, in questo caso eh, l'abbiamo tradotto così ma l'originale cinese shendan in cui eh, sarebbe la pillola miracolosa però questa pillola miracolosa e, eh, di cui parlano gli alchimisti, per il cirù noi possiamo elaborarla nel nostro corpo stesso. Quindi l'elisir di lunga vita eh, è il nostro corpo stesso che lo produce, non abbiamo necessità di andarlo a eh, cercare da altre parti. Mi sentite? E Sara, adesso scrivo a tutti al gruppo, facciamo una piccola pausa perché il programma si è interrotto. Quindi lo devo riavviare. Va bene, quanto ci metterà? Ma dieci minuti, un quarto d'ora ah, al massimo. Va bene, intanto glielo dico. Ah, e glielo scrivi tu? Ah, voi riuscite a essere collegati? No, invece il mio computer, si vede che siccome è acceso da stamattina... Eh, infatti avevamo pensato una cosa del genere. Eh, probabilmente non, non ce la fa più. Lo faccio riavviare. Dai, dieci minuti e ci rivediamo tutti. Se intanto va volete bene. parlare di qualcosa, potete... Va bene, va bene. Comunque diciamo che stiamo facciamo una piccola pausa. Sì, va bene. Va bene, Laura, tra pochissimo. Ciao. Yeah. Let's uh -huh. see.